Caccia play, premi like, ci stanno letti tigre online uh, che e condividi uomo che non basta mai Ma ma Maxi, che uh, sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto, sta giocare Non si altro e ombre, matalo, matalo camperon indietro la gru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube Se non tutto e di più, forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un'anticipazione su quello che in teoria dovrebbe uscire domani in pratica, allora siccome Rockstar con questo ultimo aggiornamento ha giocato molto sui tempi, ha fatto una settimana sì e una settimana no eh, dei veicoli, domani dovrebbe essere la settimana sì, allora quelli che avete visto ragazzi sono i veicoli che usciranno domani, ci sono questi tre questi tre che vedete qui e in più ci sono anche le, le due super penso che domani ci saranno questi cinque veicoli non do nulla per scontato ragazzi, eh? badate bene che poi magari mi venite a dire no perché Maxi ha detto una stronzata no ragazzi non do nulla per scontato però oggi andremo a vedere eh, questi veicoli allora innanzitutto come auto super ci sarà la Overford Tyrant è un'auto super. Quindi ci resterà solo che provarla domani. Io adesso in questo video metterò una clip sulle varie modifiche qui avete potuto vedere il prezzo di quest'auto che si aggira intorno ai 2.515.000. Insomma, una sciocchezuola e e poi abbiamo anche una seconda auto super che è la jester classica, la Gester Classic e andiamo a vedere anche questa ha un costo intorno a 790.000 steticamente sembra una buona auto poi bisognerà vedere insomma tutte quante le caratteristiche dell'auto fino a quando non uscirà non potremmo non potremmo sapere per quanto riguarda san andreas superautos invece abbiamo una vapid eh, che comunque insomma sembra una buona auto diciamo che è un Dominator GTX, quindi si rifà molto all'Adominator attuale, e poi abbiamo questa qui, eh, la rune, com'è che cazzo che si chiama? Rune Ce, Ceburek, boh, Ce, guarda, beh, qualcosa del genere, rega, io questi nomi, e poi c c abbiamo, no, avevamo, eh, la lampada di Michelli GT. Queste auto, boh, sono un po' così. La Rockstar si sta, diciamo, a tenere un po' sul classico. però i prezzi, ragazzi, continuano a salire per tutte le auto. Eh, non ci resterà altro che vedere domani quello che uscirà. Quanto, cazzo costeranno, cioè, quanto costeranno, più o meno, già lo sappiamo, eh, dalla clip che avete appena visto. E non ci resterà altro che vedere queste auto la loro velocità fare i vari test i vari cazzi e i vari mazzi insomma ragazzi per cercare di capire se sono auto buone o meno allora vi dico una cosa ragazzi ve la dico in anticipo se mi seguite aspettate perché tanto domani farò dei video riguardo alle auto e quindi automaticamente vi dirò a mio avviso se comprarla se non comprarla proverò a fare dei test di guida con questa super eh, eh, confrontandola con la Dezerac anche che, se penso che la Dezerac sia secondo me la macchina più veloce del gioco al momento anche essendo un'auto elettrica secondo me è la più veloce del gioco non credo che ce ne siano altre e, e quindi aspettate a comprarle aspettate a spendere qualche soldino che magari aspetta mezz'ora in più un'ora in più due ore in più oppure una giornata in più non è che ci costa tanto ragazzi però magari vi consente di risparmiare qualche soldo certo non ho una competenza da meccanico professionista però posso dire le mie impressioni su quello che è l'auto e su quello che come va come non va poi la testeremo sulla sulla pista test drive che ho creato e vedremo questa ragazzi è la jester classic anche questa sembra una buona auto esteticamente sembrano delle buone auto poi bisognerà vedere a livello di, eh, di motore come, come si comporteranno come, come andranno come tenuta e tutto il resto ragazzi perché quindi qui non è più un fattore di valutazione estetica ma diventa più un fattore di valutazione di guida anche se secondo me le gare sono rimasti in pochi a farle però magari c'è chi ancora fa le gare e per esempio io qualche gara la faccio ogni tanto e quindi mi piacerebbe comunque avere delle auto che corrono non dico che corrono più dell'arty perché comunque si sì, ci stanno per carità di dio però comunque delle auto che corrono oltre a essere carine per carità di dio quindi andremo a vederle domani questo è quanto ragazzi io sono riuscito a trovare in giro e queste sono le auto che altro dirvi ragazzi a me sembrano carine queste fanno parte della categoria leggendari cercherò oggi di portare anche le altre della categoria San Andreas Super Auto giusto per farvi vedere come sono modificate come sono ste cazzo di de auto detto questo ragazzi spero che il video vi sia piaciuto un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti